Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo bentornati per tutto sul canale. Da, da un po' che non faccio questa inquadratura più o meno. Sì, più o meno è un po' che non faccio questa inquadratura. Tipo dal video dello sbavo non faccio questa inquadratura, un po' video dello sbabolo. Vi visto che ho aperto questa parentesi video dello sbabolo. Il video dello svapo ritornerà, vi dirò la data. Però uscirà il prima possibile se questo video raggiungerà i. Lo scoprirete alla fine del video. Anzi, lo scoprirete durante il video. Così non skipperete subito la fine. Vedi eh? che è bastardo adesso questo. Allora, quest'oggi, visto che erano quasi 4 2, no, erano quasi. Quasi due mesi che non portavo un video facchindissimo eh, raga portavo questo video facchindissimo Io ho chiesto di farmi delle domande tipo qualche giorno fa E quindi È stupidi stupidiozzo Allora la prima domanda ce la fa Cristiano Trattino basso Pisoni E mi ha chiesto eh, mi Hai mai pensato di scappare di casa? Sì l'ho pensato di scappare di casa perché Vi ricordate quando mi beccarono a fumare a scuola? Ecco in quel momento mh, Ho pensato oh, No mo scappo di casa Mo scappo di casa perché Mo che cazzo io dice me? Però l'amore è che non so scappato di casa Quindi No bene Fucking ti è mai successo di fare una figura di merda davanti alla ragazza che ti piaceva? Sì, mi è successo, mi è successo anche di discrite volte, però quelle iscrite volte non mi vengono in mente, però quella che mi viene in mente è un giorno sono uscito con questa ragazza, e mi, era il giorno in cui mi misi con questa ragazza, che poi ci, mi ci misi per tre giorni, però non so dettagli, appena proprio alla fine mi ha accompagnato in questa piazza, che non dico manco come si chiama perché tanto non la conoscete, quindi che cazzo lo dico qua, mi ha accompagnato in questa piazza per, perché mia madre mi stava venendo a prendere, il paese dove esco e attendo i immaginare. Questa scena che lei mi sta per abbracciare e io che ho questo San Pietrino sotto il piede, che faccio ciao eee! e le canto tra le sue braccia, e è stata un po' una figura di merda. Perché dovrebbe essere il contrario, in teoria. Quindi. Luca Marangio 9, sei mai stato sospeso? Mi e Mi chiamo Luca, bella Luca. Sei mai stato sospeso, no, però ci sono andato molto vicino. Che se avete visto il video dello sfogo, ma presumo di sì, già lo saprete. Come stai? Un bacio, ti prego, me Marti 01, ciao Marti. <ride> bah, ma sto discretamente bene, discretamente bene, dai cazzo, ragazzi, ma tu come stai atto? Davide 280504 mi chiede quali sono le materie in cui vai molto bene. La scuola è per iniziata, quindi non te lo so dire, però sto andando. Cioè sono partito col piede giusto Quest'anno Quindi Diciamo che per ora Nessuna materia sono va bene nessuna materia, Ma semplicemente perché ancora non ho fatto nessuna materia Yep Fra mi chiede Chi è il tuo idolo Dipende in cosa in che contesto Tipo In contesto musicale Uno dei miei idoli ad esempio Martin Garrix o Skrillex uh, O ad esempio Laidback Luke Boh ce ne sono un po' di cose Per quanto riguarda Youtube Una persona che posso definire un vero e proprio idolo Credo che sia Human Safari la Russo Stefania mi chiede Ti metteresti con, con una tua fan Mi saluti in un tuo video Ti amo sei il meglio Bella Stefano Mi saluti in, in un tuo video Dico bella Stefano eh? Ti metteresti con una tua fan Certo mi metterai con una mia fan Certo Infatti mi ci stavo per mettere una fan Ma poi pff, Non so cosa è successo Ma ovviamente non so cosa sia successo Ma mi ha scritto e Vabbè Vabbè Meglio così Tra volta è meglio così Tertino basso Prendito 05 Fucking Da quanto tempo ti piace mettere Lo sito mi saluti Sono tuo grande manna Bella, sì Da quanto tempo mi piace Marta Lusito eh, Allora, io voglio specificare questa cosa Molti di molti, voi molti mi chiedono Enrico, ma davvero tu ami Marta Lusito? Non è amore che amore Cioè, che me la sposo Quindi non è che io mi piace da chissà quanto Raga, è una cosa ironica quella che faccio io con Marta Lo sa pure lei che è una cosa ironica Che non è... Cioè, è la, Marta, è ovviamente è la mia vita Però è una cosa ironica, non è che... Mm, vabbè capite, avete capito Beatrice mi chiede Uno da quanto sbapi? Due ti hanno mai fermato per fare foto, autografi? Se sì che sensazione si prova Uno da quanto sbapi? È quasi un annetto che sbapo Diciamo che è da novembre, ottobre Ti hanno mai fermato per fare foto, autografi? Mm, sì Mi hanno fermato sì E la prima volta che mi hanno fermato è stato due anni fa Poi a Gardaland mi hanno riconosciuto un po' di persone Però ho solamente fatto foto e non ho mai fatto ancora nessun autografo Quindi Hai mai fumato Mario Minchia marihuana Questa parola marijuana Sì, comunque sì, comunque si sì, mi dispiace ma si sì, l'ho fatto sì, um. Perché preso la strada di YouTube? Per prima cosa, perché era diventato di moda, tuttora di moda E quindi mi volevo buttare pure io diciamo facciamo questa cosa trash E due perché si guadagnava Ma allora, ragazzi sono sincero perché si guadagnava Quindi volevo guadagnare pure io Perché, ragazzi, tutti abbiamo iniziato col pensiero di guadagnare soldi Però man mano che il canale cresce fidatevi che questo pensiero se ne va del tutto Perché quando le persone che mi sono scrivere mi fai vedere i tuoi video, mi faccio i tuoi video, grande, porta questo video così. Ti farò dei complimenti. Tu lasci stare, proprio totalmente il guadagno. Anche perché io non guadagno un cazzo, manco per niente. Hai mai baciato un maschio? Vorrei dirti di no, però non me lo ricordo. Quindi è probabile che l'abbia fatto. Poi Zedep mi chiede, ma ha finito YouTube? Gli youtuber per fare una domanda di lavoro Fanno un curriculum un fucking. Un fuck bella per il, per il king, bella per zeta Questa è una bella domanda. È una bellissima domanda questa. L'orchero è quella che mi sono chiesto pure io. Sei mai stato bocciato? Sì, sono stato bocciato, ragazzi. Io sono stato bocciato in prima media. In prima prima media. Allora, in questo momento vi direi che stavo sul cazzo alla professoressa. Però è passato talmente tanto tempo che non me lo ricordo Per quale motivo sono stato bocciato ricordo ragazzi se ce non mi ricordo manco per quale motivo mega mori il video dello svapo uscirà sabato 7 ottobre alle 2 e mezza allora se questo video raggiunge ragazzi ascoltate benissimo i 400 mi piace io sabato 7 ottobre vi faccio uscire il video sullo svapo mm? E veri giusta come insomma no? 400 mi piace, Semplici sempre Perché se questo video vi è piaciuto se così vi ricordo lasciare un bel mi piace per come piace È sempre doppio per mi piace, è dobleghissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, però spero che l'abbiate fatto perché raga la dovete aver fatto iscrivetevi al mio canale. Attivate anche le campanelline perché raga le campanelline, le dovete attivare le notifiche almeno perché nasce un mio video. Voi prendete la campanellina, ve la sbattete. Sotto la finestra. Poi, ragazzi, seguitemi su Instagram. Trovate il link in descrizione. Ma trovate anche qui in sopra impressione. Trovate il link. Lunedì prossimo. Volevo portare un video su Musical Quindi, fatemi sapere sotto nei commenti se vi può interessare un video su Musical Una, La seconda reaction ai vostri musical. .ly. Volevo salutare Matteo Mingardi. Perché non l'ho salutato nello scorso video. Volevo salutare anche Vittoria Libanori. Perché non l'ho salutato nello scorso video. Vabbè dai, diciamo, diciamo la verità. A Vittoria le voglio bene. Però voglio più bene dei Micafiche. Lo sai perché? Perché lei è amica figa e tu sei più alta di me e sei bionda. Eh? Io te l'ho detto. Già cioè che sei più alta di me, non mi va bene la cosa. Vabbè, più alta più alta no. Cioè, sei solo leggermente più alta. Quindi riga, bella, diciamo che ci vediamo nel prossimo video